Ragazzi, oggi correggiamo invece l'esercizio che vi avevo assegnato per casa, il cui testo era Dato un numero, visualizzare al video se il numero è positivo o negativo. Allora, come risolvo questo programma? Intanto il programma, che cosa come prima istruzione che è un'istruzione non eseguibile ha il commento il commento che cosa metto nel commento metto il testo del mio esercizio successivamente che cosa faccio dichiaro la variabile num di tipo intero e poi eh, con l'istruzione output o leggi Visualizzo sullo schermo la scritta Inserisci un numero. Quando eseguirò questa istruzione sullo schermo verrà visualizzata proprio questa scritta di inserimento del numero. L'istruzione successiva, istruzione input o leggi, permette di acquisire il numero che eh, l'utente che si trova davanti allo schermo digita sulla tastiera. Il numero che l'utente digita sulla tastiera viene acquisito e eh, messo nella variabile num. La variabile num sarà quindi quella della, cui dovrò, della quale dovrò valutare il contenuto. Devo valutare il contenuto della variabile num. Andrò a controllare se il contenuto della variabile num è maggiore di 0. Se il contenuto della variabile num è maggiore di 0 e quindi è vera, questo controllo è vero, visualizzo sullo schermo la scritta che il numero è un numero positivo. Altrimenti che cosa faccio? Controllo se il contenuto della variabile num è uguale a 0. Se è vero, cioè se il contenuto della variabile num è uguale a 0, visualizzo sullo schermo la scritta che num è positivo. Altrimenti, se il contenuto della variabile num non è uguale a 0, vuol dire che il mio numero è negativo e quindi visualizzerò sullo schermo la scritta che che il numero è negativo. ok? Vediamo come si esegue il funzionamento di questo programma e poi il programma termina. Come vi ho detto più volte è possibile vedere il codice del programma, Pos è possibile vedere il codice, anche il codice come in questo caso in Pseudo codifica, che è un'altra modalità del nostro linguaggio di programmazione. Ma torniamo a noi, torniamo al nostro programma e che cosa voglio farvi vedere? Vi voglio far vedere come si fa a eseguire il mio programma. Per eseguire il mio programma schiaccio RUN e mi chiede il numero. Inserisco il numero 4, che so essere un numero eh, positivo. Enter. E quindi la scritta che mi viene visualizzata è il numero 4 è positivo. Questo programma avrei anche potuto farlo in questo modo. Posso anche decidere che questa istruzione la elimino, ok? Che qua specifico se il numero è maggiore o uguale a 0... Se il numero è maggiore o uguale a 0, visualizzo che il numero è positivo, altrimenti che num... Ecco qua. Che numero ehm and num è negativo. Eseguiamo 6 6 è positivo. 11, no, meno 11, numero meno 11 negativo. Perfetto, quindi abbiamo visto di questo esercizio due possibili soluzioni. Una prima soluzione, quella che tipo quella che avevate mandato voi, molto simile a quella che mi hanno mandato la maggior parte di voi, e questa soluzione, molto più compatta, dove ho una solo se, con un solo controllo, nel quale controllo se il numero è maggiore o uguale a zero. Va bene? Vi saluto alla prossima. Ciao ragazzi!